Sant'En c'è ciao, non, non approfittare, però è eh, anche tu. Sant'En eh? guardate il mio canale, eh, iscrivetevi e condividete i miei video. Si scrive una volta, non 36 volte per sera. Cioè, se no diventa noiosa la cosa. Capito? Dopo è chiaro che Titino ti insulta e eh, diventa noiosa la cosa. Eh? Basta Titino, però dai anche tu cazzo. S'en Tenciano ti tiro. Io chiudo sto cazzo di live, mi state rompendo i coglioni tutti. Cioè, tu, Sant'Enciano, continui ogni volta, ogni volta, ogni volta, ogni volta. Te l'ho appena detto prima, una volta va bene, per gioco ci sta, però non puoi tutte le sere scrivere 40 volte, condividi i miei video, guarda il mio canale, guarda il mio canale, perché non va bene. Non è corretto, non è carino, non è educato e rompe le palle alla gente. Tu, titino non puoi dire se uno sporco viscito falso cioè non puoi dirgli così quindi per favore tiratevi assieme se no io chiudo prima di aprire perché cioè, la vita è già una merda c'ho già due coglioni quadrati nella mia vita personale più la merda che vedo girare per YouTube apro live per stare un po' tranquillo per stare in compagnia per scambiare due parole e uno che spamma manco ci avesse la, la, la, la caghetta e l'altro che insulta manco ci avesse che cazzo ne so che cazzo c'ha cioè, vaffanculo